Uh, prima cosa, ho creato una pagina dove ho introdotto qualche cosa dal tuo foglio per turno settimanale, semplificate in maniera semplificata. Ho introdotto le formule che tu le usi per uh, uh, le date, anche delle convalide dati speciali intanto creiamo la data diciamo che lunedì 4 dicembre così fine qua ti senti a tuo agio poi creato questa griglia dove ho inserito tutte le persone che lavorano. Per prima cosa che devi fare, avendo aperto sul tuo computer anche la prima schema, andiamo nella prima schema. E cerchiamo di copiare i turni della settimana che ci servono 4 okay. abbiamo detto allora 4 dicembre inizia qua, partiamo 4 dicembre, Inea, domenica 10 dicembre e selezioniamo tutta l'area di tutti i dipendenti, copia e ritorniamo nel nostro applicativo, selezioniamo anche qua tutta l'area della settimana, tutti i dipendenti e facciamo un incolla speciale, forma, tutti i formati condizionali di unione. Cosa abbiamo ottenuto? Dobbiamo guardare, abbiamo portato nella nostra pagina tutte le annotazioni che ci sono nella settimana della schema 1. Adesso iniziamo a compilare. Usando le convalide dati che le ho inserite io. Iniziamo da prima persona. Non lavora di notte, allora lavora di giorno. sì! Abbiamo la convalida diurna che include giornaliero, mattina, smontante notte, permesso, ferie, riposo e potrai aggiungere tu cosa vuoi. Lavora di giorno. Montante note, uh, giornaliero in pianto. Per uh, avere una visione migliore possiamo uh, riprendere tutta l'aria, che a volte non vuole entrare in prima, e dare un testo e da capo. Così la nostra convalida uscirà in questo modo. Sì. Ritorniamo. Martedì, la stessa cosa, giornalismo impianto, mercoledì giornalismo impianto e così via. Giovedì e venerdì. Venerdì si lavora. Non lo so esattamente cosa significa i colori che sono annotate. Così con la seconda persona, il resto sono cose che tu li conosci, io no. Ti spiego con i turni notturni. Per vedere bene i turni notturni, ci posizioniamo qua sotto l'attività 7, per ricordarci i colori giusti, e facciamo un blocco, bloccare i quarti. Questo per ricordarci sempre i colori dei turni. Blocco per un attimo perché voglio vedere tutti i colori che io non li conosco. Okay. E vi faccio bloccare i quadri. Siamo arrivati a primo turno notturno. persona 4. Vediamo che il colore coincide con attività 2. Andiamo nella convalida notturna, che la troverai sulle colonne di notturne, e ci posizioniamo sull'attività 2. Sappiamo che prima dell'attività notturna 2 dobbiamo inserire la mattina, e dopo dobbiamo insegnare smontanti note volendo andiamo avanti così ma non vedo nessun orario notturno per la settimana presto se sono uh, giornaliere uh, orario giornaliero lo puoi sistemare passiamo alla prossima persona lo stesso l'attività 2 prima mettiamo mattina dopo mettiamo smontante note qua invece abbiamo attività 1 ok prima mattina dopo con tante notti e così andiamo avanti con ogni turno di ogni persona le convalide le ho sistemate prima sono convalida diurna lo chiamo riquadro così si vede. Le convalide le inserite qua sotto: convalida diurna, che contiene uh, giornaliero, mattina, smontante, permesso, ferie, e poi aggiungere perché sono in una tabella e li trovi selezionati con ID convalida. diurna e di convalida notturna. Essendo tabelle, qualsiasi cosa riporti sotto entreranno nell'e-convalide. Okay. Spero che queste modifiche possano essere utili un modello vuoto da usare se hai capito come ho fatto proverò di crearti una cartella con questo modello vuoto uh, come uh, cartella salvarla in uh, una cartella di excel modello di excel tutto e la salviamo vediamo un intanto la salviamo dopo il... la salviamo adesso facciamo elimina il salvataggio automatico per poter mantenerlo come... e salviamo con nome come un modello extra. ok ti darò tutti e due i foli e spero che in questo modo alleggerisce il tuo lavoro. Grazie.